Allora, stasera siamo qua per presentare Operazione Austerità. Come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo e Naudi con l'autrice Clara Mattei. Tanto un ringraziamento a Ostello Bello che ci ospita. Cioè, noi siamo l'organizzazione Sottosopra e un grandissimo grazie, un ringraziamento a Clara che mi ha risposto molto gentilmente è riuscito a venire a partecipare con noi, nonostante mille impegni, ha trovato uno spazzettino per noi. Un ringraziamento poi a Francesca Coin che ha accettato il nostro miso a presentare il libro e grazie anche a Gad Lerner che è qui con noi, che conoscete molto bene. Insomma, Io provo a dire due cose veramente veloci, insomma, quando ho letto il, il libro, insomma, ma prima di tutto partendo da che Financial Times insomma, lo ha inserito tra i 20 libri più influenti di ambito economico del 2022. Quindi insomma, si parla di un libro importante che segna e che ha una tesi importante, insomma, come, fa vedere come l'austerity non sia un qualcosa eh, di più vicino al nostro tempo, ma le cui radici sono, affondano nel passato, negli anni 20 e 30 del Novecento. Ma eh, un fattore che insomma, volevo mettere in campo... insomma, che sono per i fatti per cui io studio, su cui studio ultimamente, è il retroterra filosofico dei cosiddetti liberisti italiani, gli autori della scienza delle finanze, che credevano tramite la scienza economica di poter agire sulle menti e sulle azioni delle persone, e insomma, e che avessero una, una loro filosofia politica proprio si basasse poi sulla coercizione, appunto. E quindi loro, eh, prima di si rifacevano soprattutto, non erano grandi amanti della filosofia o grandi speculatori filosofici, però avevano trovato interesse nella lettura di Herbert Spencer soprattutto e quindi intendevano loro l'evoluzionismo proprio di Spencer come, come un progresso, un progresso che incorporava tanto una dottrina dell'affinità tra organismi naturali e istituzioni speciali, sociali, quanto una conseguente trattazione dei fenomeni sociali alla stregua di quelli naturali dunque sulla possibilità di elaborare leggi e di fare calcoli matematici sui comportamenti individuali e collettivi. Come i positivisti sociali, i loro contemporanei, i liberisti e in particolare i pantaleoni, intendevano l'ambito delle scienze sociali come un universo matematizzabile e in larga misura prevedibile e che si potesse osservare tramite le leggi economiche o anche poi si spingeranno poi qualche d'uno a dire anche negli Stati Uniti questo è tutto le leggi naturali no? se uno vuole una prospettiva di lungo percorso fino ad arrivare a Murray Rothbard e quindi l'altro termine importante che, che è legato al passaggio dei liberisti è quello dell'edonismo e l'edonismo quindi loro lo intendevano come movente del comportamento umano la selezione come processo naturale e benefico e di conseguenza disuguaglianza come premessa della selezione. Così che così da intendere la, la competizione proprio come legge naturale che assicura il progresso. E la coazione diventa il sostituto sociale dell'istinto di sopravvivenza quando vi è conflitto tra interesse individuale e interesse collettivo. Appunto, proprio in una lettera avvenuta è venuta, proprio è una citazione brevissima che faccio, che De Viti De Marco fa benvenuto, Trezziotti del 35, riassume così eh, la sua riflessione politico-economica. E qui cito, tentare prima la spiegazione di ogni singolo fenomeno risalendo a principi del valore e astraendo da cause e forze politiche, e poi passando a queste, quando e qui la regola non bastano. Per me la politica non è che lotta di interessi antagonistici tra individui e gruppi di individui che si impadroniscono della forza coercitiva dello Stato e la utilizzano in difesa dei propri particolari interessi che gabellano, con l'aiuto degli economisti e dei giuristi, come fini dello Stato e interessi della collettività. Lo Stato parla e offre a mezzo di leggi, ma ogni legge va analizzata e riportata agli interessi degli individui e dei gruppi che l'hanno configurata. Può avvenire che la legge fatta da un solo individuo risponda all'interesse del maggior numero, ossia della collettività, ma ciò deve risultare dall'analisi obiettiva. Qualunque a priorismo va negato, non ammetto, cioè per a priorismi, che il fenomeno tributario sia economico e sia politico. È quello che è di fatto. Questa è la trattazione teorica che si oppone alla trattazione e considera la finanza come arte tendente a dare lo Stato norme di condotta politica. Come scienziato spiego e perciò smaschero la condotta dello Stato nel dato luogo e nel dato momento, come cittadino e uomo politico approvo e combatto i fini che lo Stato vuole perseguire. E Naudi, partendo poi da una, una premessa, da una premessa simile, cioè che non esistono fini dello Stato che non siano fini degli individui, contrappone infatti quello dello Stato moderno che è quello il quale persegue i fini di elevazione morale e spirituale, e perciò e solo perciò anche di benessere economico degli uomini, nei quali lo Stato medesimo si sostanzia e si compone. Quindi da questa prospettiva, che ha voluto dire filosofico-politica, si potrebbe osservare che Enaudi, consapevole dal fatto la perfetta moralità dello Stato liberale, è bacata all'impossibilità di poter fare a meno della coercizione e che la sua riduzione, essendo l'unica soluzione possibile e praticabile, richiede l'elaborazione di criteri su come e dove incidere e in quale direzione, sia alla ricerca di una soluzione all'efficio e stabile combinazione di efficienza e di giustizia in altre parole, alla ricerca di un fondamento teorico di una scienza come quella delle finanze, che imponendo comportamenti ai cittadini non può, non può considerarsi esente da giustificazioni morali, anche perché se le giustificazioni economiche che debbano prevalere su quelle morali è pure una questione di filosofia politica che non può eludere chiunque si chieda se sia possibile fare a meno della coercizione. E quindi questo ho messo in primo punto che vorrei insomma che poi Clara ci spiegasse, insomma, come insomma, emerge questo fatto proprio della coercizione di come piegare la scienza economica per far sì che i cittadini si adeguino a certe politiche. Ma, eh, ora, volevo fare, c'era anche no, una citazione di Müller-Armack, ma se no vado molto oltre a quello che era il tempo che volevo. Insomma, andiamo, andiamo un attimo su, sulla riflessione che pone nell'ultimo nell capitolo... Eh, Clara, insomma, e quindi uh, è fatto un po' in più contemporanei nostri. Infatti. Se vogliamo, io quando parlo insomma, di, di, del liberalismo, di politiche liberali o di come ci sia di disaffezione politica, parto sempre dal rapporto trilaterale del 1975. Che individuava la causa della crisi della democrazia nell'eccesso di pretese che essa aveva generato. Quindi, un'analisi. Quindi, quella veniva fatta da quegli economisti che hanno partecipato, ma anche filosofi politici, era anche Huntington. Insomma, un'analisi per nulla efficiente, che conteneva una diagnosi dal carattere spiccatamente ideologico. Davvero il welfare e le spinte partecipative si erano fatte insostenibili? Soprattutto però non si può dimenticare che l'offensiva di egemonia neoliberale che ha accompagnato il rivascismo del profitto sul salario come conseguente a proprio dei successi delle politiche keynesiane avevano garantito piena occupazione, la quale dette forza eh, al, co al conflitto ridistributivo, eh, riduzione delle disuguaglianze, attivazione dell'ascensore sociale, insomma eccetera. La cosa singolare è che la narrazione neoliberale su welfare è stata fatta proprio anche da certe correnti postmoderne della sinistra radicale. Il carattere paternalistico, disciplinare, escludente alle politiche di welfare è stato enfatizzata a dismisura, fino ad occultare la concreta funzione emancipativa che lo Stato sociale ha svolto, garantendo un netto miglioramento delle condizioni di vita e l'emersione sulla scena pubblica di chi fino ad allora era invisibile, e consentendo oltretutto quell'inclusione sociale nella cittadinanza dello Stato pluriclasse che ha rappresentato la chiave per superare l'insidio autoritarie dovuta all'instabilità dei regimi di massa. La vulgata biopolitica post-focultanea, ripudio di qualsiasi trascendenza e mediazione politico-sociale, la mistica della moltitudine, e qui mi rifaccio al libro famoso di Negri e Hard, al di là del linguaggio immaginifico e retoricamente radicale, è piuttosto indulgente verso l'americanismo e anche cauto verso l'Europa le, ordoliberale. Il progressivo abbandono del terreno sociale eh, nelle riflessioni del femminismo e egemonico in Occidente, queste impostazioni si sono rivelate permeabili a una serie di luoghi comuni veicolati al neoliberalismo, condividendole la retorica antistatuale e pseudolibertaria, la differenza vers verso i ceti popolari, la, la valorizzazione della presunta orizzontalità del contratto privatistica, il ripudio dei corpi intermedi, la svalutazione del diritto pubblico, la mitologia della governance. ecco e quindi sono in campo, nell'ultimo capitolo, proprio tutte queste riflessioni qui che vanno condensate in questa grande offensiva del, del, dell'ordine neoliberale. E insomma, come queste politiche di austerità sono state utilizzate per farci accettare poi alla fine tutto. Insomma, poi io mi rifaccio anche alcuni studi anche questo qui uno pensa sempre all'Europa e pensa che questi discorsi poi non permangono in tutto il mondo, ma anche nei paesi scandinavi c'è questa retorica qua, insomma, ora lo vediamo con il nuovo, gover nuovo governo di estrema destra, cioè soprattutto in Svezia, anche nascono, cioè, a me mi, mi ha colpito, avevo letto un pamphlet degli anni 90 in Svezia che, di che è intitolato Il popolo dormiente, in cui proprio il leader, che, che è ora leader, del Partito dei Moderati, il partito, insomma ma di maggioranza o di, di, di definiva le politiche di welfare capaci di rendere le persone handicappate. E quindi ecco, ecco spiegato tutto, insomma, quindi non è che solo non è che solo poi sono solo retoriche americane, tedesche, italiane o altre, ma perseguono tutto il mondo, ecco. Io allora inizierei con eh, inizierei a porre subito uno, una prima domanda a Gad Lerner e poi No? Faccio prima? L'ordine alfabetico. L'ordine alfabetico, va bene. Allora, allora, allora, iniziamo, all... allora, allora iniziamo con, eh, con, con Francesca Coin che è sociologa, che insegna il suspiti Lugano. Sì? Supsi. Ah, superci, eh, sbagliato io. Una prima, sensazione, una prima domanda è la prima sensazione che ha avuto leggendo il libro. Poi dopo passo a qualcosa di più specifico nel secondo giro. Uh, ok, dunque, um, eh, dunque, allora, io ho molto amato il libro di, di Clara, sono anche molto felice che, che sia uscito, penso sia uno strumento politico utilissimo, e, um, e però è uno di quei libri in cui dire: insomma, che tipo di reazione ha avuto è troppo semplice perché il libro è, troppo, è molto complicato, quindi per fare un passino più, um, più, insomma, più dentro le cose. Io ho visto tre anime dentro il libro di Clara Mattei, ce n'è una nella quale mi è impossibile entrare e volentieri non entro, che è quella più storica, che quindi ha a che fare proprio con, con l'epoca fascista e con il pensiero economico dell'epoca fascista, perché dopo viene la seconda anima, che è un'anima Già qui secondo me è difficile perché il libro eh, di Clara secondo me un, è un ottimo strumento politico ma è un libro profondamente accademico, quindi è un libro con strati su strati anche di, eh, così, di ricerca d'archivio che tenton, tentano di farsi teoria ed è in questo tentativo di farsi teoria che diventa uno strumento utile. Eh, politicamente anche teoricamente perché quello che che poi adesso non so quanto devo parlare quanto parliamo ogni giro 5 sì. minuti 7 sì, eh, minuti. Minuti. minuti perché nel fare appunto mh, questa triplice operazione eh, quello che mh, appunto anche in italia non si sentiva da molto tempo eh, era un pochino mh, insomma il tentativo teorico che Clara prova a fare che secondo me è molto ben riassunto nel titolo inglese perché alla fine eh, in italiano non a caso si è cambiato il titolo secondo me dico io non a caso però il titolo inglese era The Capital Order sì. e quindi io lo stavo leggendo tra l'altro questo libro mentre sto scrivendo una cosa sulle grandi dimissioni su cui ho lavorato nell'ultimo anno e mh, mentre mi rispostavo insomma dall'inghilterra in dall all'Italia e leggendo questo testo, una delle ragioni per cui secondo me eh, questo libro fa tutta una serie di operazioni importanti, è che quando noi pensiamo all'ordine sociale un pochino non ci siamo più posti non ci poniamo più la domanda di da dove venga, come sia strutturato appunto prima si faceva riferimento a Herbert Spencer, io da sociologa noi non insegniamo più Herbert Spencer sarebbe troppo divertente, però eh, da sociologa che un pochino ho dovuto vivere in quelle lande tristi dell'Inghilterra del Nord, tutti questi pensatori inglesi Predemocratici, quindi che hanno scritto prima del suffragio universale, prima dei sindacati di massa, quando l'ordine sociale era l'ordine naturale e non era questione di capitalismo, intendo dire secondo Herbert Spencer, il punto era che c'era una classe sopra l'altra, una razza sopra l'altra, un genere sopra l'altro, punto fine, questa è la questione, la vera eh, come dire, anomalia, la vera la, la vera cosa innaturale, la cosa che non poteva essere permessa è che questo ordine fosse sovvertito. E quindi questa, poi io qui magari tu citi Mark Blight, io ho una grande amore per Mark Blythe e il, il suo lavoro, però Mark Blight riprende sempre un pochino quella genealogia per dire da dove viene la nostra storia, viene da una diseguaglianza naturale. Poi è arrivata la democrazia, è arrivato il suffragio universale, è arrivato il Novecento, quindi io come dire, nella mia mappa teorica salto il fascismo, invece in cui eh, Clara ci porta a piepari dentro e secondo me lo salto anche perché nella mia generazione non abbiamo studiato il fascismo, in Italia e all'estero, cioè, eh, io Gramsci l'ho studiato all'estero, non l'ho studiato in Italia, cioè, ci sono tutta una serie di buchi teorico-politici che questo libro secondo me ha il pregio di prendere proprio eh, di, di petto cioè, eh, in, in, ho visto in altre presentazioni ma anche nel libro stesso leggo che a un certo punto ehm, Monti 2013 austerità 2013 e si capisce l come dire, la fretta, l'urgenza politica di trovare uno strumento teorico che ci consenta di dire perché quello che, accade che sta accadendo è eh, come dire, perfettamente in linea con l'ordine del capitale ma ha bisogno di nuovi strumenti per essere combattuto. E magari mi fermo qui perché tanto poi immagino che sarà una, una, una bella discussione, però io mi ricordo tutti gli anni, durante tutti gli anni dell'austerità di avere letto con simile ossessione, mi viene da dire, ma senza venirne a capo, eh, tutti questi autori eterodossi, eh, che tentano di dirci, Massimo Amato perché è seduto di fronte a me perché è un caro amico che appunto su, eh, sulla finanza, sull'austerità ha scritto tanto, però io volevo che mi dicessero esplicitamente perché queste operazioni erano operazioni di classe, perché erano appunto uno strumento di, eh, come dire, di ripristino di un ordine che secondo la mia generazione che è nata in pieno, come dire, in pieno boom economico forse, è, è strano vederli riportate con tale naturalità, ma che per gli economisti che si rifanno ancora, eh, come dire, in fondo all'ordine del capitale era una priorità come dire, riportare quell'ordine nonostante i movimenti del lavoro, nonostante i movimenti femministi, nonostante i movimenti anticoloniali, nonostante in Grecia ci fosse un governo socialista, nonostante eh, insomma tutte le spinte contrarie che abbiamo visto in quegli anni a me è molto mancato uno strumento teorico io penso che il libro di Clara sicuramente ci offra uno strumento teorico utilissimo e poi insomma mano a mano penso che andremo a grattare un pochino più in profondità uh, anche qui che reazioni, che emozioni dobbiamo eh, dichiarare uh, intanto la mia di timidezza di fronte all'erudizione dei miei giovani interlocutori sono un vecchio giornalista di sinistra ignorante che non potrebbe fare le citazioni che avete fatto voi e che ho trovato uh, in questa ricerca uh, che ha una caratteristica particolare è una ricerca storica molto dettagliata uh, poi lei lo racconta uh, ha spulciato gli archivi della Banca d'Italia a Roma, eh, collezioni di giornali, la stessa cosa ha fatto nel Regno Unito ed è molto importante il fatto che il racconto su quella fase cruciale del secolo scorso, degli anni venti del secolo scorso, lei lo ricostruisca in parallelo fra un paese che considera, era considerato all'epoca diciamo, il tempio della democrazia e viceversa il Regno Unito, la Gran Bretagna e viceversa l'Italia, eh, che ha conosciuto dopo la marcia su Roma la dittatura fascista, e scoprire eh, il fortissimo intreccio di argomentazioni in favore dell'austerità, poi vediamo che cos'è, eh, tra il pensiero liberale e i pensatori del fascismo italiano eh, è qualche cosa che ci riporta all'oggi eh, onore, l'ho scritto anche alla casa editrice che porta il nome Giulio Einaudi editore perché ha eh, pubblicato un libro che sul padre del fondatore della casa editrice ovvero su Luigi Einaudi fa citazioni davvero Uh, imbarazzanti, che vanno al di là di quello che già si sapeva e cioè che il futuro presidente della Repubblica Italiana nel 1922 sul Corriere della Sera ma anche poi sull'Economist su cui scriveva, giustificava la marcia su Roma e considerava benefico l'atto di forza fascista perché dopo il biennio rosso, dopo quell'esplosione di disordini bisognava ristabilire la pace sociale ma qui c'è di più si va proprio nell'argomentazione che spiega questo sostegno che poi non adesso non voglio divagare ma eh, come dire eh, nella sua onestà intellettuale Luigi Inaudi come anche Luigi Albertini qui a Milano eh, che la pensava come lui il proprietario direttore del Corriere della Sera dopo prenderanno le distanze dal fascismo ci metteranno di più Uh, i governi britannico e statunitense che incuranti del fatto che in Italia fosse accaduto un dettaglio come il delitto Matteotti o che subito dopo venissero instaurate le leggi fascistissime della dittatura continuano a investire in obbligazioni italiane perché vogliono sostenere questo regime che finalmente addomestica un popolo anarchico, un po' fannullone, pieno di vizi mettiamolo a posto e questo ci dà garanzie per il futuro uh, quindi qual è la, stata la mia prima reazione? è stata di scoprire un libro che era ricerca storiografica molto diciamo approfondita e appassionante ma è anche un libro militante, eh, è un libro marxista eh, che eh, soprattutto si misura nella contrapposizione ai teorici della austerità a cominciare dalla loro visione della società, ovvero la visione eh, della società eh, che loro hanno maturato anche nello spavento, questo accomuna gli inglesi e gli italiani di quegli anni, lo spavento di fronte alla concreta eventualità che si affacciava di una rivoluzione sociale. C'era appena stata in Russia, quindi come dire, non gli sembrava una roba così eh, fantasmagorica che potesse accadere altrove. Qui non, parlo, non citi mai eh, la rivoluzione dei consigli di Baviera, ma c'era anche in Germania, eh, in Ungheria. Ma insomma quel biennio rosso che tu descrivi di occupazione delle fabbriche, eh, di autogestione, quello in cui addirittura il senatore Agnelli, il vecchio senatore Agnelli arriva a rilasciare una intervista alla Gazzetta del Popolo, cioè al giornale della sua città per dirgli ma forse è meglio che cambiamo i rapporti sociali qui dentro e facciamo una cooperativa, perché noi da soli in fabbrica non possiamo comandare. Bleffava probabilmente, ma per dire il clima, no? Pensavano che potesse accadere veramente di fronte a questa centralità che andava assumendo uh, la classe sociale dei produttori, eh, i lavoratori dipendenti, eh, eh, replicavano che il nucleo fondativo di una società sono gli imprenditori e i risparmiatori e che gli altri sono ingranaggi di questo sistema. I produttori della ricchezza vanno protetti, vanno salvaguardati. Quindi c'è diciamo, una concezione teorica che prosegue nel tempo e che motiva il come e il perché pensatori che politicamente in perfetta buona fede hanno ispirazioni diverse, appunto alcuni di loro diventeranno antifascisti, pagheranno anche un prezzo negli anni successivi però mantengono questa ispirazione che è alla base di quella che poi lei chiama i Bocconi Boys il libro arriva a Milano arriva ai nostri ovviamente a Monti a Draghi ma arriva molto a Giavazzi arriva molto al compianto Alberto Alesina eh, che forse era il teoricamente più attrezzato e aggressivo fra questi economisti della Bocconi eh, e quindi diciamo in questo senso ci arriva a coinvolgere adesso non voglio eh, farla lunga ne ho scritto quindi è ridicolo ripetersi quando hai scritto ma non vi risparmierò la lettura eh, che trovate su Facebook della mia recensione pubblicata ieri dal Fatto Quotidiano una cosa che invece lì non ho scritto ma per capire L'impressione, per restare sul piano emotivo, che io avevo provato, siccome Francesca citava eh, l'esperimento, il laboratorio della Grecia, come luogo in cui si è manifestata brutalmente eh, gli effetti eh, dell'allestimento di, eh, di vincoli internazionali sul destino di un paese, quando eh, nel 2011 eh, il presidente il capo del governo greco papandreu socialista eh, raccontò ragazzi qui è un disastro ho trovato dei conti falsi e li ho ereditati dal governo che c'era prima che era un governo di destra lo dichiaro lo comunico all'unione europea qui eh, è un disastro a quel punto papandreu che cosa fa eh, propone un referendum siamo nella fine del 2011 nel quale invitare la popolazione greca a scegliere, dice vogliamo nonostante questo disastro che vi ho detto vogliamo restare nell'eurozona perché è il nostro destino comune con l'Unione Europea sapendo che questo comporterà dei sacrifici. E... Eh, a quel punto si solleva a livello internazionale un moto eh, guidato dal, eh, dall'FMI, dal Fondo Monetario, dalla futura diciamo, azione eh, della Troica, eh, violentissimo, e eh, mi aveva particolarmente colpito che un amico, una persona che stimo, e del quale insomma, un, un sincero democratico all'epoca, molto anti-berlusconiano, anche che si chiama Ferruccio De Bortoli, sul Corriere della Sera eh, scrisse un articolo per definire quella proposta di Papa Andreu di chiedere ai cittadini greci eh, una consultazione diretta, eccetera, la definì scellerata, un atto scellerato quel, quel referendum. Ecco, secondo me qui... Eh, a volte dai piccoli esempi e dalle singole parole si capiscono le mentalità. No? Uh, in perfetta buona fede veniva definito celebrato. Tutto quello che è venuto dopo lo sappiamo. Ora, la tesi, qua, secondo giro abbiamo detto, ma io ho un sacco di domande per te e anche qualche, forse qualche critica. Uh, non sono così sicuro come dici tu che... Uh, le politiche di austerità che tu analizzi lungo un secolo, uh, fino a quelle di oggi, abbiano sempre fallito gli obiettivi che dichiaravano, laddove gli obiettivi che dichiaravano era, erano una correzione, un ripianamento uh, del debito, e una, un rilancio della crescita economica, oltre che la sconfitta dell'inflazione galoppante. La tesi del libro è che questi obiettivi dichiarati in realtà non sono stati raggiunti, mentre è stato raggiunto e come l'obiettivo di recuperare, diciamo, di ribaltare i rapporti di forza all'interno della società, penalizzando il lavoro dipendente. Eh, tagliando la spesa pubblica eh, e quant'altro eh, sì, mi fermo qua, è, qua è, e il... le, le domande te le, le, è faccio, è dopo. Te le eh. faccio dopo: eh, sì, come... dire, cioè, io, già, cioè, sì no, già sono <ride> sì, tanti, tante cose, sia sì, da, dalla mia breve da introduzione, che ora da, le, le cose che diceva. dalle suggestioni che abbiamo messo in campo e poi, continuerà, poi. Perfetto, so, sarò breve. Grazie mille, intanto volevo ringraziare veramente di cuore gli organizzatori, Zacarias in primo luogo e Gian Domenico. Volevo ringraziare tantissimo qua con me, eh, questi relatori così importanti, sono veramente emozionata e devo dire che dopo tantissimi anni di comunque fatica nel. nel, nel cercare di orientarmi in tantissimi archivi e tentare di formulare una tesi diciamo tutto tondo anche scontrandomi con, con diciamo qual, era, qual è la retorica dominante anche all'interno dell'accademia dell non solo tra gli economisti ma anche tra gli storici quindi il voler proporre una narrativa nuova storica eh, non è semplice perché anche il, la battaglia delle idee si fa a tutti i livelli e si fa in maniera secondo me ancora più, eh, più combattiva in Accademia, quindi diciamo che eh, è, è una battaglia, la battaglia sono, è durata quasi otto anni e questo non può essere una, un modo migliore diciamo per festeggiare almeno la pubblicazione, quindi grazie. Grazie. Eh, Volevo proporvi soltanto per, come spunto di riflessione alcuni dati che sono usciti ieri con il nuovo rapporto Oxfam eh, che è uscito adesso che si sono incontrati, l'elite globale si è incontrata a Davos. Eh, soltanto, questo è un documento che mostra quanto le disuguaglianze non smettano mai di crescere a livello globale e in, anche in Italia che tra l'altro è uno dei paesi meno disuguali rispetto agli altri. E i numeri sono abbastanza sconcertanti. E il, il 10% dei patrimoni italiani più ricchi alla fine del 2021 possedeva sei volte la ricchezza della metà più povera dei cittadini italiani. E dal 2005 al 2021 le famiglie in povertà assoluta sono più che raddoppiate. E adesso sono 7,5% delle famiglie italiane che sono eh, in condizioni di indigenza. E queste sono stime che, come al solito, eh, puntano sempre al ribasso. Quindi questo è soltanto questo, questi risultati, la disuguaglianza del fatto che uno, un lavoratore su tre in Italia è povero, quindi che eh, i poveri sono i lavoratori, eh, sono dei risultati non dati, eh, non c'è nulla di naturale, sono risultati costruiti e sono il risultato di cent'anni di successo di austerità. Ora eh, io mi sono ritrovata a fare eh, l'università, il dottorato negli anni dell'austerità del periodo Monti e... Mi interessava capire eh, cosa stesse accadendo e mi sono resa conto che tra gli economisti, anche critici nei confronti dell'austerità, la materia era completamente depoliticizzata. Eh, si riduceva tutto a un dibattito molto tecnico, al moltiplicatore, allora qual è l'effetto no, della stretta eh, del budget sulla, sulla crescita del GDP, e uh, fondamentalmente questo dibattito tra economisti uh, non riusciva secondo me a uh, spiegarci il perché l'austerità è così resiliente, il perché il fatto che comunque anche dopo il 2008 ci sono state molti critici che hanno mostrato quanto la crescita economica in Italia non è migliorata dopo eh, tanti anni di austerità, quanto effettivamente quindi non si è riuscita a ripagare il debito attraverso le pillole austere e comunque l'austerità persiste ed è quanto più ovviamente esplicita nella... Odierna eh, politica economica del nostro governo, sia Draghi che adesso Monti. Monti, buonanotte, Melo. Meloni. <ride> Vabbè. <ride> Vabbè. Comunque ehm, del nostro governo Meloni. Ovviamente sappiamo benissimo che la finanziaria ci sono tantissimi, tagli alla spesa sociale. Quando ovviamente aumentano quelli sulla Bellica. La spesa bellica aumenta ma diminuisce la spesa sociale e la tassazione regressiva con la flat tax, e poi ovviamente abbiamo l'attacco più esplicita contro i fannulloni, i poveri, con eh, l'uccisione del reddito di cittadinanza. E via di seguito. Quindi, perché è così persistente? La risposta che ho tentato di trovare, di, di, di, di, di, di, di, di, di dare io, è che eh, c'è qualcosa di più profondo che è fondamentale per la... Per, per la possibilità della sopravvivenza stessa della nostra economia capitalistica. Noi non viviamo in un'economia generale, anche se questo ci viene fatto credere anche quelli che vanno a studiare economia, si parla di mercato in maniera molto generica e si usa, si eh, appositamente si evita di usare il termine capitalismo, che fa parte ovviamente di una retorica austera, eh, non utilizzare il termine. Ebbene, il capitalismo, eh, quindi la crescita economica all'interno del capitalismo necessita come pilastro fondamentale il capitale come relazione sociale. Quindi il capitale come ricchezza economica, il fatto che il nostro sistema sia votato a investire più capitale per ottenere maggiore capitale, no? e questa è la definizione del nostro sistema economico, questo capitale come moneta, come ricchezza, presuppone un certo accordo su come organizzare la società e l'accordo fondamentale è che la maggioranza di noi si trova nelle condizioni di essere un lavoratore salariato pagato poco in condizioni molto precarie e questo diciamo è il capitale come relazione sociale, questo non lo dico io ovviamente, lo scriveva Marx nel capitale eh, molto tempo fa, il fatto qua è che questo capitale non essendo un dato di fatto naturale necessita di protezione. Quindi l'austerità è una trinità di politiche economiche, fiscale, monetaria, industriale, eh, ma è anche li, le idee che Zaccaria eh, effettivamente sottolinea, le idee che giustificano questo genere di politica economica, per Fondamentalmente precludere qualsiasi alternativa al capitalismo, eliminare poss la possibilità di alternative, non c'è l'unica necessità in questo momento è l'austerità e non è una decisione politica, è semplicemente l'unica strada percorribile ed è questa una dottrina che abbiamo tutti abbastanza interiorizzata, l'idea che fare austerità è sinonimo di eh, realismo politico, di prudenza, di, no? di, di valori alti in qualche modo e, e l'intento di questa ricostruzione storica è di dire bene indaghiamo quello che ci accade attraverso una lente di classe che ormai purtroppo è considerata qualcosa quasi in anacronistico quando non c'è un momento storico più ovviamente di questo in cui i conflitti di classe sono palesi e questo quindi vorrei semplicemente dire eh, tornando a quello che ci diceva Francesca che lei dice, studia le grandi dimissioni. Secondo me qui eh, diamo un esempio di quello che, diciamo, di, del perché la teoria che emerge, emerge dalla ricostruzione storica sia attualizzabile. Ebbene, siamo in un momento storico in cui, con anche vari fattori, tra cui anche la pandemia, con, con i vari interventi dello Stato in questo periodo, tantissimi lavoratori in Occidente, hanno deciso di non tornare più a lavorare. Il fenomeno delle Great Resignation negli Stati Uniti è un fa fatto reale enorme e anche in Italia, in cui ho come mente il fenomeno a dimensioni minori, comunque si tratta nel 2021 di due milioni di lavoratori che non sono più andati a lavorare. Ora, questo capiamo che è una ribellione spontanea nei confronti di appunto questi rapporti salariali che sono alla base della nostra società? In cui la gente non ne può più di essere sfruttata, la gente smette di lavorare perché effettivamente i salari sono troppo bassi, le, le condizioni ormai di precarietà sono enormi, ecco. Ebbene, quindi questa ribellione spontanea nei confronti del capitale, effettivamente il, capito, il titolo inglese ha senso perché è the capital order, quindi questo disordine, eh, disordine che viene a crearsi, in, uniti alla mobilitazione organizzata, perché gli scioperi eh, ce ne sono anche se non se ne parla soprattutto in Italia, però nell'Inghilterra adesso con l'inflazione, ovviamente l'inflazione sta scatenando moltissima mobilitazione proprio dei lavoratori, no? anche nuovi sindacati, negli Stati Uniti stanno emergendo nuovi sindacati nel settore terziario, vedi Amazon, vedi Starbucks, tutta una serie di mobilitazioni, di disordine eh, del mondo dei rapporti del lavoro che per gli esperti economici sono un serio problema, perché, eh, ed è una verità e questo sono d'accordissimo con te, che effettivamente non è, è una verità che nel sistema economico vigente se lo si vuole proteggere l'austerità è necessaria, perché la gente la devi disciplinare. Quindi adesso che la Federal Reserve, seguita dalla BCE e da tutte le banche centrali del mondo, stanno alzando i tassi di interesse, questa non si può pensare come una forma di irrazionalità, a ah, queste hanno cattiva teoria economica, non sono in grado di capire le teorie keynesiane. In realtà questi capiscono molto bene cos'è in gioco, in gioco è l'ordine politico che sta alla base del no della nostra economia, che di nuovo non è un dato di fatto ma va protetto, quindi la necessità di disciplinare i lavoratori nell'alzare il tasso di disoccupazione, ovviamente di nuovo queste non sono teorie mie, eh, sto semplicemente riprendendo le basi dell'economia politica, eh, anche qualcuno come Calecchi ti spiegherebbe chiaramente che il tasso di disoccupazione è fondamentale per mantenere disciplinati i lavoratori nell'accettare accettare A ad, ad andare a lavorare B ad andare a lavorare a un costo che è eh, diciamo eh, basso e quindi che permette di avere l'aspettativa di profitto alto per l'imprenditore e quindi garantire l'accumulazione capitalistica. Ecco tutto, quindi secondo me questo, questo tipo di analisi di classe su quello che capita è quanto mai visibile e ovvia se uno guarda cent'anni fa. Quindi cose che oggi sono abbastanza esplicite diventano ancora più esplicite se uno guarda cosa accadeva esattamente cent'anni fa. E qua chiudo, quindi un secondo... Perché? Perché cent'anni fa si verifica la crisi esistenziale più profonda del sistema economico-capitalistico. Il Biennio rosso, che eh, purtroppo si studia poco sui libri di scuola, ed è un periodo fantastico, io ho avuto la fortuna di eh, andare ad esplorare eh, attraverso documenti di prima mano, se uno si legge, ehm, tra l'altro <m> online, eh, il, eh, il, gli, gli, esatto, i numeri dell'ordine nuovo... È molto impressionante ricostruire tutta questa afflato per una richiesta di democrazia economica e quindi la prima parte del libro sviluppa questa crisi esistenziale del capitalismo in quanto con la guerra e appunto discuto di quanto la guerra abbia ripoliticizzato i pilastri dell'economia capitalistica, quindi i rapporti salariali non più dati per scontati ma anzi... Messi in discussione attraverso alternative più democratiche di presa di diretto controllo della produzione e della distribuzione. Faccio enumero vari esempi che sono esempi concreti, non soltanto astratti. Noi ci viene da sempre a pensare alternative possono essere solo astratte, lì erano molto concrete, dalle cooperative, consigli di fabbrica, la Sankey Committee in Inghilterra per la nazionalizzazione del carbone, ho una serie di altri casi in cui mostro quanto sia i lavoratori che la borghesia stessa in quel periodo era convinta che il sistema non sarebbe durato più di pochi anni, quindi vado a ricostruire quello che scrive il Times, l'Economist, cioè era abbastanza... Eh, sentire comune che il sistema non sarebbe sopravvissuto ebbene in questo momento di ribellione nei confronti dell'ordine del capitale del capital order è qui che emerge l'austerità come strumento di controllo di classe di un progetto tecnocratico globale per ristabilire l'ordine e quindi questo è quello che capita un po in tutto il mondo io mi focalizzo sugli stati uniti e sull'inghilterra come ha già spiegato gade non mi ripeto è interessante perché questo confronto di mondi così apparentemente diversi, il fascismo, la nascita del fascismo e la culla del liberalismo democratico, mostrano quanto in realtà la ricetta, diciamo, il, il, il, il servizio sui propri cittadini, cittadini eh, sia stato molto simile per entrambi i paesi. Quindi chiuderei così che ho già parlato fin troppo. veramente il tema ultimo o le ultime cose finali che ha detto Clara soprattutto sulla redemocratizzazione de per togliere la partecipazione politica eh, tramite lo strumento salariale insomma è un argomento che cerchiamo di vedere un attimo anche con Francesca mettiamolo no? in ordine nell'ultimo nell capitolo insomma eh, beh, in insomma eh, viene citata anche la faccia no? penso alla sua idea di popular capitalismo cioè rendere l'operaio, imprenditore dando le quote delle fabbriche o altro sperimento e fallisce malamente e o un ad, ad altro aspetto o come ora si vede in Italia tutta la retorica del fallo bollone attraverso il reddito di cittadinanza e quindi eh, direi ho legato a quello detto prima cioè possiamo dire insomma, che alla fine eh, la, la mentalità che permane dall'Europa di Maastricht, cioè si, si è unita a quello che era il rapporto della trilaterale e cioè, alle nuove idee neoliberali, cioè non conta più eh, la disoccupazione, solo eh, l'inflazione, ovvero non conta più l'inclusione sociale e la qualità della produzione, ma la remunerazione borsistica del capitale che quindi si rifà su tutte le politiche del lavoro e eh, su tutti i vari aspetti anche di welfare, di aiuto, di disoccupazione di cittadinanza e altre cose ecco, da qui ti passa la parola a te eh, dunque, provo a Sacco di carne sul cuore. Provo a dare degli elementi. Diciamo, quando sono arrivata a leggere nel, nel libro, appunto, di Clara, è la sua tassonomia dei vari tipi di austerità, no? Lei fa la tassonomia. A un certo punto quindi dice: austerità fiscale, austerità monetaria, austerità industriale. Le definisce e poi le rende operative, facendo sempre questi passaggi teorici, appunto, dall'epoca fascista all'oggi. Quando ho letto quella tassonomia mi lì proprio in una paginetta, poi dopo eh, come dire, si allarga ovviamente il ragionamento, però eh, l'ho trovato di una chiarezza eh, preziosissima, perché appunto mi torno con la mente a quell'estate del 2005-2015, famoso memorandum e eh, referendum eh, appunto in Grecia, lì secondo me dal punto di vista culturale, perché poi io sono una sociologa, ci metto il piedino nel terreno degli economisti, ma poi scappo, ma c'erano due narrazioni opposte, una era abbiamo vissuto di sopra i nostri mezzi e quindi meritiamo una punizione, nel senso ora la, la, la, la Lagarde all'epoca era brutalissima nel senso nelle sue esternazioni, diceva eh, i greci non chiedano altra, come dire, ancora di essere compresi. Questa era una narrazione, l'altra narrazione era... È lì che abbiamo inciampato, secondo me. Era una narrazione, se vogliamo, marxiana. Io mi ricordo che ho passato dei lunghi mesi in Grecia, in quell'estate, e c'era come una memoria collettiva dei colonnelli che tornava, quindi anche una memoria proprio della dittatura, di come il potere è, potere violento, e. E, e come tale appunto da, come dire, da, da opporre, però tra le due c'era una specie di gap, perché ovviamente c'era un gap, però ehm, c'erano tante persone che giustamente ehm, rimanevano eh, eh, eh, quasi paralizzate tra queste due narrazioni così opposte, perché veramente che cosa sta succedendo? È il problema dell'economia politica, per come appunto poi ce la, ce la, la, la conosciamo, è che eh, è una questione, diventa una questione, è diventata una questione tecnica. Eh, appunto gli economisti scrivono in tutta una serie di di riviste eh, anche queste catalogate quelle d'eccellenza sono quasi tutte ortodosse quelle orto eterodosse mi ricordo il premio nobel dell'economia del 2014 che ha detto l'eterodossia è l'avamposto la dell'oscurantismo quindi c'è cioè, quasi un giudizio morale in chi fa eh, eterodossia, ma, eh, economia eterodossa il punto è per l'opinione pubblica, per i movimenti sociali, che cosa diventa a quel punto? Diventa una grande confusione, è stato Obama se non sbaglio a parlare di crisi epistemica della nostra epoca, perché contro chi vado, contro... E lì secondo me, come dire, poi ci sono tante letture ovviamente della crisi greca, ma a me è una delle cose che ha affascinato di più in termini proprio di verità, di principio di verità, erano i giretti che Varoufakis faceva per discussione, diciamo, delle politiche da introdurre in quel famoso memorandum, giretti dico in modo ironico ma non c'è niente da ridere ovviamente, però quello, il principio di verità, a prescindere dal fatto che sia d'accordo o meno con la sua politica, è che lui a un certo punto diceva, ma perché dobbiamo tagliare le pensioni, se l'obiettivo è la sostenibilità del debito? Perché se l'obiettivo è la sostenibilità del debito, allora alziamo le tasse ai ricchi, allora introduciamo una patrimoniale, allora quei soldi tiriamoli fuori da un'altra parte. E questa era un'operazione verità in quel momento straordinaria, Ripeto, a prescindere dal giudizio sull'operato della persona, perché era chiaro che il punto era... Eh, abbassare la domanda aggregata, ehm, come dire, scaricare la crisi sui poveri, al fine anche appunto poi di, come dire, creare la grande depressione dentro la Grecia, con tutto quello che significava anche nel, negli equilibri europei, ma non era la sostenibilità del debito, le due cose erano lontanissime. Allo stesso modo in cui adesso il punto no, che appunto a cui si riferiva Clara, che è un po' la mia ossessione pure, perché eh, adesso tutte le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse, come mi insegna il mio amico Massimo, se le, le alzano i tassi di interesse della Federal Reserve affinché non ci sia una fuga di capitale li devi alzare pure nella BCE, Ma nel momento in cui io alzo il tassi di interesse nella banca centrale, in Italia però non ho la stessa situazione occupazionale che c'è negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti nell'ultimo anno abbiamo avuto due posti di lavoro disponibili per ogni disoccupato, a dicembre erano 1,7 posti di lavoro disponibili per ogni disoccupato, in Italia c'è un posto di lavoro per quattro disoccupati, allora tu mi alzi i tassi di interesse e tu mi crei veramente un forte problema sociale, perché allora quell'altro punto che è l'austerità industriale, a quel punto lì eh, noi lo vediamo proprio fuori dall'uscio dall di casa nostra, e quindi l'eroismo, secondo me, per quello ho studiato le grandi dimissioni, di quei due milioni che mollano, cambiano lavoro, che cos'è quella? È la spia del malessere che c'è nel mondo del lavoro, al punto che si sta così male che per sopravvivere, uscire dal burnout, uno dice, preferisco mangiare una volta in meno, perché siamo lì, cioè più o meno così, però uscire da questa morsa. Allora, a me, in questa situazione difficile, quando, quando, la prima volta che ho letto il libro ho pensato, e ci penso da un anno alle grandi dimissioni, però appena ho letto il libro ho detto, beh, ovvio, cioè ovvio, nel senso è una rivolta disorganizzata per uscire dalla eh, relazione salariale, perché effettivamente durante la pandemia avevamo visto che si può, perché se tu mi dai i sussidi per sei mesi, e poi perché mi togli i di cittadinanza subito dopo se io sto alla fama uguale. Qual è il punto? Il punto è politico. E allora è per quello che ho molto amato il libro di Clara, perché al netto del fatto che non ho le competenze storiche, sono sicura che gli storici si tirano i capelli, eccetera, eccetera, però per me l'operazione teorica che nasce da quel lavoro di archivio e l'operazione politica è utilissima e straordinaria. Grazie No, ma cominciamo proprio da dove si è interrotta Francesca. Eh, Sentendo gli argomenti molto affascinanti che tutte e due avete adoperato nell'interpretazione delle grandi dimissioni, avete detto è un fenomeno non politico di rivolta, e cioè, può darsi, ma voi sapete che se tra noi fosse seduto uh, un economista teorico dell'austerità che cosa vi obietterebbe? Vi direbbe eh, se lo possono permettere di rinunciare al posto di lavoro perché c'è il nonno che ha la pensione, perché ci sono i bot del papà eh, e quindi perché hanno vissuto fino ad oggi al di sopra delle loro possibilità, giusto? Questa sarebbe la discussione che nascerebbe qui tra noi, che eh, invece non nasce perché io eh, condivido eh, la vostra interpretazione, ma questo è diciamo, il, il nodo di contrapposizione eh, del nostro tempo, nel quale gli argomenti diventano molto scivolosi è molto interessante per restare alla cronaca politica di questi giorni tu citavi i provvedimenti del governo eh, eh, che se la prende con gli occupabili con quelli che a sbafo eh, prendono il reddito di cittadinanza mentre invece dovrebbero impegnarsi a lavorare ma prendi anche il tema del prelievo fiscale fermo restando che sulla base del racconto che tu facevi della Grecia lì lì referendum sono in due fasi quello del 2011 non si fece si fece quello del 2015 in cui la maggioranza si è espressa in maniera netta contro quel memorandum ma il giorno dopo la Grecia, il governo greco ha deciso ugualmente di applicarlo perché si sentiva vincolato e obbligato a farlo anche contro la volontà dei suoi cittadini qui arrivo alle eh, domande eh, per te dicevo eh, è interessante appunto è chiaro che eh, non a caso la bestia nera proprio l'ossessione eh, eh, polemica eh, della destra eh, contro la sinistra è sempre relativa alla questione fiscale ed è l'accusa voi volete la patrimoniale per voi con la scusa di tassare pochi ricchi in realtà togliete eh, la linfa vitale eh, della società che è il risparmio e che è il piccolo imprenditore, che è lui eh, eh, il vero produttore, non l'operaio che è soltanto un accessorio, questo è tanto vero che quando Giorgia Meloni, interpellata sulle scelte che ha fatto sulla flat tax, deve motivare perché a parità di reddito un lavoratore autonomo debba pagare meno tasse di un lavoratore dipendente, lei ti risponde proprio così, dicendo perché il lavoratore dipendente è più garantito, uh, non corre i rischi che corre l'autonomo, C'ha la tredicesima, uh, ha la pensione, capito? Cioè usa tutta una serie di argomenti per dire che l'autonomo è più meritevole, eh, è più importante, no? E questo insomma, è il tema teorico che mi fa nel libro... Uh, corra, ma dicevo ci sono delle domande che io Uh, credo di avere diritto di rivolgerti senza ottenere la risposta odiosa che danno di solito gli economisti e cioè che eh, eh, io come dire, eh, esprimo una teoria io ti racconto de delle verità tu uh, come dire, denunci il tentativo di depoliticizzare l'economia che è tipico dei pensatori uh, dell'austerità ma a un certo punto l'austerità viene introiettata anche a sinistra. E, uh, prima ti accennavo una pignoleria che può sembrare tale perché nel raccontare molto bene come racconti il biennio rosso e l'esperienza dei consigli di fabbrica, che è autogestione, che è l'idea che eh, appunto, eh, il popolo dei produttori diventa protagonista. Eh, tu continui a parlare in coppia di Gramsci e Togliatti, e citi molto Togliatti, è una pignoleria dire che non avrei messo Togliatti al fianco di Gramsci in quella costruzione di quella esperienza, che tra l'altro dal punto di vista culturale, e, e di nuovo la biografia di Gramsci va in questa direzione, è anche l'esperienza nella quale l'operaio, eh, lo sfruttato, il poveraccio, vive processi di acculturazione straordinari no? se tu vai a vedere i Montagnana, i Santià, i Parodi se tu vai a vedere eh, gli operai della Fiat che diventano prestigiosi intellettuali così come Gramsci che veniva da una famiglia umilissima eh, all'epoca quindi è un fenomeno anche culturale oltre che di eh, scontro sociale nel quale anche Togliatti ha una storia simile, però eh, Togliatti sarà invece colui che eh, troncherà nettamente con l'esperienza consiliare, con l'idea che il partito nasca da quella auto-organizzazione della società a partire dalle fabbriche. Perché dicevo non è una pignoleria, perché quando eh, negli anni 70 eh, la teoria dell'austerità viene avanzata all'interno del Partito Comunista negli anni dell'Unità Nazionale ponendosi il... Problema urgente di eh, contrastare, di debellare eh, un'inflazione a due cifre che c'era in quel momento in Italia. Eh, è vero che Berlinguer fa il bellissimo discorso al teatro dell'Eliseo, eh, che qualcuno eh, definisce come un'anticipazione delle tematiche della decrescita felice, eh, della eh, critica del consumismo, eh, del, del problema ambientale, eccetera, ma. Uh, i politici che guidavano quella politica dell'austerità uh, primo fra tutti Giorgio Amendola con grande dignità culturale ma penso anche al capo del sindacato Luciano Lama invece uh, usavano piuttosto gli argomenti che diceva prima Francesca abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità noi siccome togliattianamente vogliamo che questa classe operaia, allora il PC si definiva ancora il partito della classe operaia, poi smetterà. Uh questa classe operaia può e deve gramscianamente diventare classe dirigente di questo paese per farlo si deve caricare la crisi economica sulle spalle sì. deve fare i sacrifici sì. e in questo senso l'austerità viene introiettata anche a sinistra questa cosa eh, forse ti portava fuori tema nel, no. nel libro non c'è ma per dire com'è profondo diciamo eh, questo eh, pensiero le domande quindi sono invece due non ti mette in imbarazzo tu che nei ringraziamenti finali non mi è sfuggito Uh, fai un riferimento molto personale molto forte a tuo prozio che è un fratello di tua nonna uh, di tuo nonno che uh, si suicidò in via Tasso dopo essere stato torturato dai fascisti per paura di parlare era un militante dei GAP romani delle, un partigiano di Roma e che dici questo è il mio punto di riferimento è un libro molto politico uh, il tuo Diversi argomenti che tu però avanzi, per esempio la critica della pretesa di indipendenza assoluta delle banche centrali, eh, la critica dei meccanismi sovranazionali di sorveglianza che vincolano ad esempio i prestiti concessi eh, dall'FMI ma anche all'interno eh, della stessa Unione Europea, eh, sono stati argomenti fino ad oggi portati avanti molto dalla destra e, e non dalla sinistra, come, come ti confronti con questo? L'ultima cosa che dico, uh, in meno dei due minuti che mi sono uh, ancora concessi, è che uh, questo libro deve preoccuparci, è un campanello d'allarme, mettendolo in relazione queste, uh, teo queste teorie dell'austerità con quanto sta avvenendo a livello internazionale ovvero sia un eh, sistema finanziario un sistema capitalistico che sempre di più va disgiungendosi eh, dall'esperienza democratica che trova sempre di più mh, vantaggioso, trova punti di riferimento, luoghi in cui investire, luoghi in cui rifugiarsi, penso eh, al Qatar o agli Emirati eh, per restare al Golfo ma non è l'unico esempio eh, eh, sempre più Spesso torna uh, concretamente ad affacciarsi l'idea che il suffragio universale, facendo votare anche gli ignoranti, impedisce politiche economiche uh, lungimiranti, uh, che appunto gli affari si fanno con sistemi politici che favoriscono uh, l'accumulazione di ricchezza più rapidamente e con meno intralci di quanto non accada dentro alle democrazie liberali. Mi sembra che eh, quindi quel richiamo del titolo italiano all'austerità che ha favorito il fascismo allora eh, rischia oggi eh, in giro per il mondo di riproporsi. Grazie mille. Grazie mille. Non dimenticare il bottoncino. Ma per, per il bottoncino, sì, adesso. Allora, grazie mille, veramente. Allora, sarò breve e spero esaustiva. Allora. Che è molto difficile. Allora, per riprendere quello che stavi appunto dicendo, volevo leggervi una citazione di Pantaleoni, Maffeo Pantaleoni, uno dei fondatori dell'economia pura. L'economia pura è il paradigma economico che sta alla base dell'odierna economia mainstream, quella che si studia se uno fa l'università, eh, i fondamenti della microeconomia Ehm, dominante, quindi come appura che è il risultato della cosiddetta rivoluzione marginalista di fine ottocento, che in Italia va diffondendosi proprio in, in quegli anni venti di cui io parlo nel libro, quindi Maffeo Panteleoni, uno dei padri fondatori, famosissimo economista, alla pari di Jevons o Varra, eh, altri economisti di quell'epoca, e eh, si... Sì, um, Pantaleoni anche che eh, lavora per il gabinetto Mussolini per implementare l'austerità. Lui viene chiamato alla conferenza di Bruxelles nel 1920. Come esperto economico queste conferenze che iniziano la, prima, la seconda parte del libro sono conferenze internazionali finanziarie in cui per la prima volta gli economisti eh, accademici sono chiamati a dare dei consigli uh, ai governi, quindi qualcosa che di nuovo noi abbiamo normalizzato, però effettivamente questo, uh, questa prassi ebbe inizio in un momento preciso. Ebbene lui scrive in questo file diciamo formale che distribuisce la conferenza, dice Dove il socialismo è forte, dove la democrazia è forte, la finanza pubblica imboccherà la strada sbagliata. Um, Vittorio Grilli, ministro dell'economia e delle finanze sotto il governo Monti, diceva cose molto simili cent'anni più o meno dopo la mancanza di disciplina fiscale si trova quasi esclusivamente nei paesi governati da democrazie rappresentative quindi, um, quindi uh, l'esplicito modo in cui gli esperti economici cent'anni fa e ancora oggi denunciano la partecipazione democratica alle decisioni economiche e cosa c'è di più importante in una democrazia della decisione? Dove mettere il denaro pubblico? Il fatto che ci sia questa necessità di eh, effettivamente salvaguardare l'indipendenza dell'istituzione economico è proprio eh, la base portante della, della battaglia d'austerità dell che io ricostruisco eh, in questo volume. Quindi, ehm, battaglia delle destre, beh, innanzitutto è una, chiaramente eh, ricostruisco come l'idea della banca centrale indipendente, che di nuovo è qualcosa che noi diamo per scontato, fu una battaglia importantissima per gli esperti al tesoro britannico negli anni 20, in un momento in cui il governo laburista, in realtà il partito Laburista, voleva nazionalizzare la Banca d'Inghilterra con l'idea di eh, portare decisioni sui tassi di interesse in un dibattito pubblico e politico. Ebbene, quindi la Banca Centrale indipendente come, eh, diciamo, proprio eh, cavallo, di battaglia, cavallo di battaglia di Ralph Hawthree che dice la Banca Centrale deve essere libera da non spiegare mai, non rimpiangere mai, eh, e, e non chiedere mai scusa. Never reg explain, never regret, never apologize. E questo lui lo scrive eh, a chiare lettere eh ricostruisco appunto le parole e questa banca centrale indipendente viene poi diffusa in tutto il resto del pianeta in realtà questi miei esperti protagonisti del mio libro, il libro è effettivamente ha dei personaggi cerco di raccontare una storia questi personaggi vanno in India vanno in Brasile e esportano il concetto di banca eh, centrale indipendente proprio con l'idea che la democrazia è inefficiente a produrre le condizioni migliori per l'accumulazione di capitale Cosa che effettivamente, dato che l'accumulazione del capitale presuppone una serie di sacrifici, ci sta che effettivamente è una cosa che ehm, non è favorevole a questo scopo. Ebbene, io credo che il... Cavallo di battaglia di cercare di uh, denunciare la mancanza di democraticità, dell'austerità e di conseguenza la mancanza di democraticità del capitalismo in toto, perché questo libro è una denuncia alle basi portanti del capitalismo, che secondo me è un tema che adesso negli Stati Uniti sta risuonando molto di più, perché lì siamo in una situazione sociale che te ne accorgi uscendo di casa, che non va bene. Io abito a Manhattan, esci di casa, vedi proprio... la cioè la rovina sociale ovunque ti giri ebbene in questo momento storico c'è eh, secondo me eh, più interesse a porre in discussione più in maniera più radicale il sistema ebbene questa battaglia secondo me purtroppo la destra potrebbe essere che se ne è appropriata però non vedo che non c'è nulla secondo me di più importante anche per tornare a ah, proprio tutte le battaglie che fecero Gramsci contro gli atti e l'Ordine Nuovo nel, primi, nel, 19, nel 1919 1920, era proprio e un capitolo intero dedicato all'ordine nuovo, era proprio l'idea: riprendiamo la società riprendiamoci la soggettività economica in mano, no? la agency economica, che è un termine che funziona bene in inglese, no? la agency, ce la dobbiamo riprendere, proprio l'idea che i consigli di fabbrica, idea, bene, l'idea ci sediamo a tavolino in un consiglio, abbiamo un rappresentante però si decide insieme come produrre, come distribuire. E, ehm, ovviamente eh, è il progetto di escludere la partecipazione democratica avuto successo tant'è che per noi è normale delegare agli esperti e, eh, una cosa che vorrei dire a questo punto è che eh, l'alternativa A è colpa del fannullone che di nuovo viene costruita in maniera eclatante in quegli anni con Einaudi che denuncia il fatto che i lavoratori mangiano troppi biscotti eh, ho tantissime citazioni di un Einaudi che dice ma c'è troppo consumo di cioccolate di biscotti chiaramente questi stanno guadagnando troppo come si permettono di mangiare i biscotti e, ebbene ehm, non è che non ci fosse un'alternativa teorica, no? E questa è la cosa, per cui per noi è normale ascoltare un economista che ci dice «Ah, ma chiaramente tu vivi di sopra le tue possibilità», ma c'erano delle alternative teoriche, no? L'economia politica classica, che è uno dei pochi posti dove si insegna, e in realtà dove insegno io, che sono fortunata, mi hanno assunto la New School anche perché non mi avrebbero mai assunto qua in un dipartimento di Economia in Italia, per cui mi hanno assunto lì e si studia un paradigma opposto, che era il paradigma tra l'altro sposato da Gramsci, dai consigli di fabbrica, che metteva al centro della macchina economica il lavoratore. Quindi l'idea era ovviamente il plus valore, quindi il valore, il capitale, è, è il risultato del lavoro non retribuito dei lavoratori. Quindi l'agency era del lavoratore, no? Cosa succede? Con la svolta del paradigma neoclassico, di cui Pantaleoni è uno dei fondatori, si passa all'idea che invece la macchina economica non è eh, guidata dal lavoratore, ma è ora guidata dal risparmiatore investitore. E questo a livello teorico è un passaggio di modello fondamentale che eh, avviene proprio esplicitamente per ovviamente legittimare chi sta... In alto, quindi dire ovviamente perché tassare i ricchi se i ricchi sono ricchi perché se lo meritano e tra l'altro grazie a loro sono ricchi anche tutti gli altri. No, l'allergia la, nazionale all'idea di tassare progressivamente, che negli Stati Uniti fa sì che 400, le 400 famiglie più ricche negli Stati Uniti pagano una liquida molto più bassa rispetto a tutti gli altri. Gruppi, eh, gruppi negli Stati Uniti, questa idea qua è giustificata da teorie più recise, da teorie che sono ovviamente molto ideologiche però che si diffondono a tutti i livelli della società. Quindi passare da un modello economico che è fatto di classi e di conflitto tra classi in cui c'è il lavoratore al centro dell'accumulazione capitale, a un paradigma economico in cui ci sono solo più individui e c'è solo più armonia tra individui. E, ci sono, e chi assomiglia più all'homo economicus effettivamente è il virtuoso, quindi la teoria dell'astinenza che sostituisce la teoria dello sfruttamento del paradigma di Riccardo, Smith e Marx, è un passaggio fondamentale nel costruire la giustificazione per l'odierno sistema. Quindi secondo me questo è molto importante, tant'è che ovviamente, cosa succede? Con l'austerità si incrementa la nostra dipendenza dal mercato e questo è furbissimo, perché hanno ragione questi economisti, perché tu uh, puoi smettere di lavorare? Perché chiaramente hai modo per vivere altrimenti. Bene, noi aboliamo gli altri modi che hai tu per vivere altrimenti, facciamo in modo che tu non hai altro modo ma quello di vendere la tua forza lavoro sul mercato, a quel punto uh, incrementi la, la, la, la competizione e questi economisti lo dicono più. chiaramente, cioè sono molto espliciti, io non mi invento nulla, ci sono le loro parole, io credo che... Alesina diceva, bene, così... Se noi privatizziamo, se noi eliminiamo i lavori pubblici, lui ce l'aveva molto col sud Italia perché c'era la cultura della dipendenza, no? Erano tutti troppo dipendenti non dal mercato, ma dai sussidi statali. Quindi eliminiamo tutti i lavori pubblici, privatizziamo, così quello, il salario the reservation wage, che adesso non so come si dice in italiano, come, esatto, il salario di riserva, quindi sarà abbassato, quindi no? il, il lavoratore non avrà quindi è tutto molto razionale. Quello che io sto dicendo: questo non è sbagliato come teoria, è semplicemente una decisione politica di qual è il modo di organizzare la nostra società. Questi economisti non è che sono stronzi, scusate la parola, sono persone che credono fortemente che il modo migliore per organizzare la nostra società sia l'economia di mercato capitalistica e una volta che accetti questo presupposto allora accetti necessariamente che se la gente non va a lavorare a bassi salari non c'è incentivo di profitto e il sistema non funziona più e l'inflazione va su. Però quindi il punto è di dire segnaliamo non è qualcosa di necessario apolitico e tecnico quello che ci sta dicendo Jerome Powell o, o chi per lui ha la BCE sono decisioni politiche e questi economisti lo sanno benissimo, il punto che noi invece, che ci siamo bevuti tutta la retorica austera, siamo convinti che questi facciano della scienza esatta. Mi spiace, bisogna capire che questi qua stanno facendo una precisa politica economica che è per definizione politica. E quindi secondo me guardare a quello che capita col fascismo, il fatto che ci fossero esplicite ritorsioni e coercizione non solo economica ma anche politica, Fa ben vedere quanto il concetto che noi siamo in democrazia e cent'anni fa eravamo eh, sotto il regime fascista inizia un po' a traballare, perché le similitudini su quello che accadeva in una democrazia liberale in Gran Bretagna, quello che accadeva in, eh, ai tempi di, in, con Mussolini e quello che accade oggi, purtroppo fa abbastanza rabbrividire. Quindi anche queste dicotomie, nel senso, ah, c'è la democrazia e c'è il fascismo iniziano un po' a barcollare, se ci domaniamo ma cos'era allora alla fine il fascismo, dal punto di vista economico il fascismo è stata una soppressione salariale per tutti i vent'anni del, del, del, del regime, questo è stato diciamo, il carattere più peculiare dell'economia dell fascista, e non siamo molto lontani da questo, quindi è, ovviamente c'è molta provocazione, ma è anche un modo per farci riflettere più criticamente sul presente, ho parlato per tre ore, scusate. <ride> come si fa? Che, come qualche ah, sì, no, domanda no, per loro? Anche per... Al pubblico, esatto qualcosa, e poi... sì sì sì sì, sì. sì. sì bene. se vorrei... uh, momento, insomma se qualcuno vuole dal pubblico fare qualche domanda vedo il professore Amato qui davanti a me magari benissimo eh? no? no, no, se qualcuno vuole porre qualche domanda sì prego Io stare per come nella ricetta, diciamo, del, uh, la recente diciamo, teoria dell'austerità dell dell'austerità espansiva di Roma si fondi su un articolo non referato degli errori logici non sono di data però se io vado a ripercorrere la storia del pensiero dell'argomentazione del, della contro rivoluzione del pensiero diciamo neoclassico la contro evoluzione neoclassica <ride> classica, potrei provare a due o tre che sono che ritengo fondamentali fondamentale la storia puramente uh, l'operazione di Mitto Friedman, che dal punto di vista teorico è di una scorrettezza estrema, ma perché si costruisce una epistemologia profondamente scorretta, altrimenti no. non potrebbe, no, sì. Sì. potrebbe costruirsi il consenso all'interno del mondo degli economisti. Certo. Secondo passato, seconda cosa che mi, guido, mi fermo lì, perché se no... Non e il celebre uh, saggio del uh, convegno della trilaterale sull'eccesso uh, sull di democrazia. Anche che fondamenti teorici ha dal punto di vista della politologia e della società? Nessuno. Però la scorrettezza teorica sottostante su tutto il piano delle varie scienze sociali, se ne frega e alla fine riesce davvero a essere convincente. C è, c è. E lì ci ritroviamo che se io penso a, a quello, a un, io, io sono, e qui concludo, concludo su, su chi so, io ho studiato economia, ho l'altro con i vari razzi, eccetera sono lavorato, mi sono dimesso l'economista, mi sono scoperto se ciò l'ho avuto adesso passato per la biglietta sto lavorando di servizio ma è proprio questa, quello che mi rimane questa uh, convinzione e questa uh, attenzione che nessuna uh, che è una, che una un, un, un, diciamo un paradigma che che ne dicano la 14 piuttosto che il potere per essere vincente non è solo superiore nella sua qualità di spiegazione, ma per la capacità di persuadere attraverso le sue competenze giuste, assolutamente. assolutamente qualcun altro eh, posso? Velocissimo. Allora, a proposito della pervasività questa visione che l'austerità fa bene. Eh, abbiamo menzionato le, la, la seduzione che, che ha conquistato la sinistra, ne no? eh, parlava proprio Gadler a proposito del sì, fatto che l'austerità uh, uh, è ciò di cui si deve far carico per esempio il movimento operaio per risolvere l'inflazione e altri problemi. Eh, io ho apprezzato tantissimo anche il taglio politico che eh, mi, mi fa risalire a circa 30-40 anni fa, quando di queste cose si parlava senza, senza reticenze, invece oggi si, se ne parla con imbarazzo, no? quando uno tira fuori il vecchio Marx sembra che sia fuori dal tempo. No? Allora, eh, eh, pensiamo però, allora, visto che l'austerità ovviamente è promossa dal capitale, pensiamo i termini proprio marziani, ha eh, sedotto la sinistra che quindi non difende più eh, gli interessi del lavoro salariato e del lavoro in generale. Eh, io volevo anche aggiungere un altro punto di riflessione. Eh, io direi che ha sedotto anche i movimenti populisti, che almeno quelli che li abbiamo conosciuti in Italia, che si propongono come alternativa, come opposizione, come eh, insomma anti-establishment, però, allo stesso tempo, quello che spesso vanno a predicare è una pulizia uh, esattamente molto simile a quella della spending review. Se noi pensiamo a Grillo Silva il, uh, sulla casta, se noi pensiamo a quanto si dice sugli sprechi dei parlamentari, che sono troppo stipendiati, che è, sono troppi, bisogna ridurli, la macchina amministrativa è troppo costosa, Uh, ci sono un sacco di sprechi che magari anche è anche vero per carità però se si fa dello spreco l'elemento interpretativo cruciale della politica finisce che poi si entra dentro questa stessa logica, quindi non se ne esce né da destra né da sinistra né dal centro né dal populismo né da sopra né da sotto <ride> siamo un po' in questa situazione e eh, vabbè mh, forse se, se devo fare la domanda è come se ne esce insomma. Eh, nella ricostruzione che lei fa mi eh, chiedo eh, veramente perché non, non sono stati nominati quindi bisogna capire che se hanno uno spazio, che spazio hanno qual è lo spazio di Keynes e di Zerath perché da una parte a me viene in mente il Keynes che nel 36 quindi diciamo vicino d'anni dopo l'esperienza dei dei consigli di fabbrica, dice, è in, pieno, è, diciamo, in piena eh, costruzione del discorso dell'austerità, dell dice che il risparmio come atto di sacrificio non ha alcun senso economico. Quindi diciamo, toglie proprio quell'elemento alla senior, diciamo. questo è un aspetto. Dall'altra, Sraffa negli anni 60 dice eh, il salario è una variabile per indipendente, però signori... In un sistema tecnico in cui il, il, la teoria del valore del lavoro non funziona più, quindi non abbiamo più nessuna possibilità di ragionare del lavoro in termini di origine di lavorere. E in, in, da una parte abbiamo le politiche keynesiane, quindi diciamo dal mio punto di vista di storico un, un problema nella continuità, perché diciamo non sono cent'anni di austerità, ma ci sono 30 anni di politiche pubbliche, di costruzione di costruzione al Welfare State, insomma, diciamo, e quelli mi sembra che siano anni abbastanza decisivi, contro i quali poi si è ricostruito il sì. discorso Dall'altra c'è il problema del fallimento della, della, della, della, della strategia sindacale del, del salario di un che fu, diciamo, uno diciamo, dei de, slogan di Claudio Napoleone, ma fu anche una delle grandi, diciamo, dei grandi mea culpa, diciamo, di Claudio Napoleone, che disse, diciamo, perché è evidente che pur dovendo pensare a un'alternativa al capitalismo dobbiamo tener conto che l'alternativa la pensiamo nel capitalismo e quindi con i vincoli che questa cosa comporta. Qualcun certo. okay. okay, altro? Oh. Ah facciamo ah, così, intanto rispondi a queste, queste domande. Sì, sì, vorrei anche la gente io sì, eh, sì. Poi così passiamo se qualcun altro vuole. No, no, no, l'ho eh, esaurito, ragazzi. Vabbè, lo tengo anche io così. Allora, eh, grazie mille per i, ehm, le riflessioni. Allora, eh, dal punto di vista del valore ehm, epistemico eh, della, della, diciamo, della teoria marginalista e del, poi della sua evoluzione, nella Chicago School di, di Milton Friedman con il famoso... L'unico articolo di metodo che gli economisti leggono è l'articolo che immagino avesse in, mente, avesse in mente lei, che è un articolo um, Methodology in Economics, adesso mi dimentico il nome, in cui però, eh, appunto, diciamo che è un, uno che ha letto di seconda mano Popper e ha fatto una cosa veramente che non sta in piedi dal punto di vista del valore, diciamo, di tutta la riflessione epistemologica dei scienziati, certo, appunto, e, appunto, e lì è molto importante che ovviamente eh, di nuovo è qualcosa che se uno ha la fortuna di studiare economia in, in chiave un po' critica, se ne rende conto, ma... Eh, gli altri ovviamente diciamo meno si rendono conto del fatto che questa, eh, quella che si dice Physics Envy, questa invidia verso la fisica che hanno gli economisti e questa volontà di eh, equipararsi alle scienze naturali, le scienze dure, è eh, qualcosa di estremamente costruito, costruito ad arte, in modo da eh, ovviamente apparire... Più, uh, più convincenti ma è di nuovo è costruito per motivi chiaramente politici perché nel momento in cui ne lo racconto io chiaramente si vede il connubio tra un momento in cui Pantaleoni e questa è l'operazione che secondo me ha fatto arrabbiare tantissimo gli storici del pensiero economico che ho frequentato è che io prendo Pantaleoni nella sua astrazione teorica in cui lui appunto dice la mia teoria è solo frutto di sillogismi noi facciamo proprio un sillogismo aristotelico partiamo dall'homo economicus e da lì deduciamo delle leggi rigorose pure, pure come in tutte le altre scienze naturali, no? Ed è questa l'estasi dell'economista, Umberto Ricci parla del risalire la torre d'avorio vedere queste eh, Sì, sì, sì, certo, esatto, l'estasi dell'economista. Ehm Ebbene in questo momento qui in cui però se, tu vai, se uno legge Pantaleoni quello che scriveva sul popolo d'Italia Pantaleoni dice gli, i lavoratori sono come dei porci che spendono tutti i loro averi in, in vino e, e andare per donne questo lo dice proprio, cioè proprio la citazione quindi se metti insieme i due pezzi ci si rende conto di quanto questa operazione di depoliticizzare l'economia Diciamo ehm, cercando di prendere come esempio dei canoni metodologici fissi sia ovviamente uno stru lo strumento più potente dal punto di vista politico perché dà autorità, <coughs> autorevolezza all'economista detto questo ovviamente dal punto di vista se uno studia un minimo di eh, eh, filosofia della scienza si rende conto che non, non solo le scienze dure hanno, ah no, nel senso, ed è il motivo per cui secondo me è interessante pensare alla verità non in chiave di, um, di, di, di, di verità o falsità rispetto alla no, reference uh, theory of truth, ma alla verità in chiave, secondo me, pragmatica, quindi è molto vera la teoria neoclassica se pensi a quello che è riuscito a fare nelle menti di tutti noi, no? La verità sta lì, cioè non è, non è nella purezza di quello che dice che ovviamente a basi che vacillano, però è l'intelligenza e quindi se uno pensa alla verità come ce l'aveva a mente un Gramsci che parla di verità in senso di prassi e quindi del fatto che avvelocizza l'azione la teoria, no? la teoria è legata all'azione a avvelocizza, allora in quel modo lì, in realtà è molto vera purtroppo la teoria neoclassica perché ci ha convinto tutti, ci ha convinto a tal punto che perfino eh, tutti i literolici della cosiddetta sinistra e perfino un berlinguer accettando comunque il compromesso accettando il compromesso di fare del socialismo all'interno di un sistema capitalistico ovviamente non, è, non aveva alternativa in un momento in cui tra l'altro negli anni 70 il movimento del 77 il movimento del 69 sono movimenti profondamente anticapitalisti ehm, in cui io, il mio amico Luca Falciola che ha scritto un libro molto bello sul, sul 77 in cui c'è una critica di nuovo a, a quello che io chiamo nel libro pilastri quindi alle relazioni salariali alla proprietà privata di di produzione queste critiche così radicali sono le critiche che ti dicevano o vai al di là e trovi dei modi differenti per organizzare la società o stai al di qua ora se berlinguer e il pc decino di stare di qua è chiaro che l'austerità la devi imporre perché il problema dell'inflazione c'è quindi in qualsiasi altro modo per risolvere l'inflazione implicherebbe una forma di pianificazione o comunque di democrazia partecipativa che non era compatibile col capitalismo stesso, no? quindi in qualche modo è la, è la, è la sinistra d'oggi per, per rispondere un po' alla domanda è una sinistra che ha accettato il compromesso che non c'è alternativa al capitalismo che secondo me il primo passo, ed è questo il motivo per cui ho scritto questo libro è il primo passo a, a cercare di vedere il mondo con gli occhi differenti è capire la storia in modo differente perché se uno ricostruisce la storia con occhi più critici e di nuovo, invece che mascherare quello che capita realmente, spiegarlo, perché un'altra genialità del perché più vera teoria neoclassica è che invece di spiegare cosa accade, obnubilano, nascondono, è no? il, il tipico concetto di ideologia, nascondi invece che spiegare. Eh, invece se cerchi di dare un'altra lettura alla storia, potrebbe servire secondo me per eh, aumentare l'immaginazione verso il futuro. E secondo me questo è importante, ora non ho tutte le risorse eh, Lorenzo Sacconi ha presentato a Casa della Cultura l'altro giorno mi diceva ma voleva un paradigma alternativo e io credo invece se in una visione più gramsciana che le cose le inizia a pensare quando iniziano a succedere quindi non possiamo astrattamente dire ah, ecco l'alternativa qua c'è un template d'alternativa adesso applicala cioè ci si organizza inizia a capire la storia differentemente inizia a organizzarsi proprio il concetto di prassi e da quel momento può iniziare a riflettere con altri valori con altri criteri e eh, proseguire secondo me secondo, eh, altrimenti è molto difficile due parole su Keynes Faccio arrabbiare tantissimo anche i keynesiani perché questo libro ha Keynes come protagonista, non protagonista, nel senso che è presente nella storia è un po' il messaggio di questo libro. Che vorrei eh, adesso, col nuovo libro che, ho, che sto, sto scrivendo per Chicago molto all'inizio, è eh, cercare di rivedere anche il periodo della cosiddetta um, Golden Age, degli anni gloriosi, no? perché secondo me parte della narrativa che io vorrei criticare una narrativa che ti dice bene il problema è il neoliberismo non è il capitalismo, perché il capitalismo ha un volto umano, guarda cosa è successo negli anni gloriosi in cui si stava tutti bene. Il problema è il neoliberismo e eh, allora basta qualche soluzione, qualche ritorno al Green New Deal, qualche ritorno a qualche Bretton Woods o così. Invece l'idea qua sarebbe di dire che secondo me già Keynes capiva benissimo che negli anni 20 Keynes era molto austero, prima poi di passare alla critica, alla Treasury Review nel 1920, proprio negli anni caldi del Biagno Rosso, Keynes era il primo a dire che i tassi di interesse devono andare addirittura al 10%. Per cento. Quindi lui sostiene uh, una politica di deflazione nel momento in cui ce la il capitale messo in discussione, poi una volta che la situazione si è calmata c'è un ripensamento a livello teorico importante, però quello che eh, vorrei mostrare è quanto anche gli anni gloriosi in realtà presuppongono una certa dose di austerità nel senso che comunque i rapporti salariali ovviamente non possono essere contestati appena si contestano, come è successo comunque negli anni 70 in Italia appena comunque il, um, il, um, il, il, il capitale il, um, la quota dei salari aumenta e quindi in qualche modo aumentano anche i salari, non solo la quota dei salari. A quel punto lì serve l'austerità per mantenere il sistema in vita oppure si cambia. Però serve una dose di austerità, diciamo, perché c'è un preciso limite politico a quello che può fare un sistema sociale all'interno del capitalismo senza far sì che la gente si arrabbia e voglia qualcosa di diverso. Quindi non convinco mai nessuno, ma spero che scrivendo il Bravo. prossimo libro riuscirò a convincerlo. Bravo. Sdraffa, questo sono, mi cogli proprio impreparata perché dovrei rifletterci di più e quindi allora. spero di farlo. Grazie. Mm.